Spesso quando si inizia un'attività, eh, un che sia un'attività imprenditoriale, che sia un, uh, un progetto, eh, ci si scontra col concetto di limite. E spesso si pensa, eh, ma io ho un limite, che può essere un limite di conoscenza, che può essere un limite di competenza, può essere un limite fisico, eh, alcune cose non le riesco a fare, non le posso fare, no? <coughs> che può essere un limite economico. E dice: c'è un limite e devo fare i conti con i miei limiti, ecco, questo qua è un eh, certo è chiaro che esistono delle condizioni ostative ma questo qui è un modo di pensare che non porta in sua parte perché io metto un limite che è visto come una barriera come qualcosa che se non ci fosse tuttavia sarebbe meglio mm, come qualcosa che eh, mi ostacola rispetto a un percorso che sarebbe naturalmente semplice ma poi dopo c'è un limite e allora non posso, non posso andare avanti o devo fare pratica però dal nostro punto di vista, dal, dal, dal punto di vista eh, del progettista, il limite in questa, in questa accezione non esiste. Esistono dei confini di progetto, sì, certo, esistono delle, eh, dei vincoli di progetto. E tutte le condizioni costituiscono un vincolo di progetto. Quanti soldi ho è un vincolo di progetto? Eh, chi ho nel mio team è un vincolo di progetto? Ma il vincolo di progetto non è il limite, il vincolo di progetto è semplicemente un qualcosa che costruisce un, un, un recinto, un, un perimetro, perché che un recinto per il recinto è inclusivo, un perimetro all'interno del quale mi posso muovere. Allora è importante definire vincoli di progetto perché in questo modo sono in grado di definire esattamente il perimetro entro il quale il mio progetto, la mia attività, si può sviluppare. E poi dentro quel perimetro sono libero di fare quello che voglio, ma devo sapere quali sono questi, eh, questi bordi, quali sono questi questi elementi che mi, che mi costituiscono il campo di gioco. È chiaro che nel momento in cui io avvio un'attività o scrivo un progetto, prima di tutto devo capire come è fatto il campo di gioco. È stretto e lungo, è largo, è bilanciato, è molto sbilanciato da una parte. Una volta che ho definito come è fatto il campo di gioco, sono io che definisco le, le regole del gioco. Sono io che definisco come portare avanti il mio progetto, come iniziare la mia attività. Se ho soldi, il mio punto principale, non deve essere quello di cercare di trovare soldi, perché già non li ho, e quello sarà per sempre un mio punto, eh, chiamiamolo punto di svantaggio, chiamiamolo area di miglioramento, chiamiamolo di limite, no, è semplicemente il fatto che il mio campo da gioco, in, quel, in quell'angolino, in quel pezzettino, la mia copertina, è un pochino più corto. Ma magari c'è da un'altra parte qualcosa che è molto più grande, allora io non, non, non devo prendere soluzioni standardizzate, il campo da gioco rettangolare, metterlo in mezzo al tavolo e dire che okay, adesso devo prendere... E le mie caratteristiche e tirarle per adeguarmi a quel campo di gioco. No, io devo tutto mappare qual è il territorio, mappare quali sono i vincoli del mio progetto legato alla mia situazione. Poi definisco, all'interno di questi vincoli, se non voglio per sicurezza ad esempio definire un campo di gioco che sia un pochino più ristretto, un pochino più limitato, a quel punto costruisco delle regole di del gioco, quindi un percorso, quindi una modalità operativa per arrivare a conseguire l'obiettivo che mi sono prefisso. Se capisco che su quel campo da gioco non riesco a costruire delle regole di gioco che siano coerenti, che siano ragionevoli, allora posso pensare a risolvere. Ma prima di tutto io devo pensare all'esistente, ad adattare il mio progetto, la mia impresa, all'esistente. Non provare a modificare l'esistente in funzione di un impossibile modello da, da, da raggiungere, che non esiste.